Siamo tre sorelle, e mia sorella Monica che in questo momento non c'è e che quando è successo l'episodio aveva 11 anni, io Roberta che avevo 16 anni e Liliana che è qui con me che aveva 18 anni. Eravamo legatissime al nostro padre ed era una persona Eccezionale. Mio padre era un, un uomo molto ottimista, innanzitutto. È una persona idealista, è sempre allegra, che amava stare con la gente. Era una persona che eh, teneva la famiglia, cioè, o quantomeno ci provava a tenere la famiglia fuori da quelli che potevano essere i problemi, quindi non ci aveva raccontato niente. Noi tutto quello che è successo dopo l'abbiamo scoperto dai giornali, praticamente. A mio padre hanno chiesto collaborazione. La polizia ha chiesto collaborazione, gli ha chiesto eh, di far entrare dei poliziotti dentro l'albergo travestiti da camerieri e da portiere d'albergo, così avevano modo di intercettare le telefonate, le conversazioni. Mio padre, in quanto idealista, diceva sì, io voglio collaborare con voi perché è giusto che se questi sono dei delinquenti vadano presi. Una volta arrestati, Gerlando Alberti ha dato mandato di uccidere mio padre perché era un esempio. Non doveva essere ripetuto una cosa del genere che una persona normale collaborasse con la polizia e stiamo parlando del 1980. Nell'80 non esisteva neanche il pentitismo. Figuriamoci se poteva esistere la collaborazione con le forze dell'ordine. Io e Liliana non c'eravamo, eravamo a studiare. C'era invece mia sorella, la piccola, che era lì vicino, che ha sentito gli spari. Per fortuna mh, sono riuscita a non farle vedere mio padre stesso a terra pieno di sangue, ma mia madre ha visto tutto. Quello che accade in quel periodo per noi è stato praticamente inimmaginabile, difficile da, da poter comprendere e capire. Non è facile spiegare quelle che possono essere sensazioni di impotenza, di, eh, di vedere... Tutto ciò che, in cui uno ha creduto crollare nel giro di, di, di poco tempo e, e non avere punti di riferimento. Lo ricordo in maniera tenera. Nulla faceva presa a giro un avvenimento di questo genere. Quindi ecco, mi porto dentro quest'immagine sua di quel giorno, eh, serena, tranquilla, mio padre. È importantissimo che eh, la gente sappia, dai bambini agli adulti, che questi episodi violenti, tristi, dietro a questi eventi bruttissimi eh, c'è una famiglia normalissima che sta conducendo una vita normalissima come poteva essere quella di mio padre. Credo che abbia diritto di essere ricordato come tutti i grandi che sono morti per lo stesso motivo.